Ciao, buongiorno, siamo nuovamente insieme in viaggio, in viaggio verso, verso il lavoro. Eh sì, perché questa mattina, intanto buon primo maggio a tutti, ma dicevo questa mattina parto per andare a eh, spiccherare la strada gustando, quindi una camminata enogastronomica eh, proprio nel territorio vicino a Savigliano, siamo a Marene, giunta alla sesta edizione, si cammina in mezzo alle cascine e in qualche modo insomma, si, eh, si ha la possibilità sia di degustare i prodotti del territorio ma anche eh, di vedere un pochettino quello che è la natura e soprattutto le campagne il nostro territorio e in qualche modo ci regalano quindi ecco che eh, siamo nuovamente diciamo così attivi e più che mai pronti per un'altra giornata nonostante sia insomma il primo maggio e che quindi questa sia la festa dei lavoratori nel frattempo vi faccio anche un po' vedere com'è la giornata oggi Stamattina poi non sarà, eh, oggi non sarà solo giornata dedicata all'enogastronomia e al prodotto del territorio, ma sarà anche un pomeriggio dedicato allo sport e quindi al ciclismo. Sarò insieme ai bambini, in una squadra ciclistica su strada ci sarà una gara, andrò a spiccherare questa gara, un under 12. Dal, dal cibo, poi facciamo un po' di sport e andiamo a buttare giù quello che abbiamo mangiato. Questo per dirvi che cosa? Beh, che intanto vi aspetto martedì come sempre e parleremo di sport, sì, di qual è lo sport che avete fatto da bambini e che in qualche modo avete poi forse continuato nell'età adulta, eh, ma anche lo sport che in realtà vi hanno un po' fatto fare i vostri genitori che poi voi avete abbandonato e non avete mai più intrapreso quindi insomma questa doppia faccia dedicata allo sport per cui io vi aspetto martedì come sempre alle 9.30 vi do un grande bacio e niente io ora vado eh, scappo